Abbiamo presentato vari emendamenti, in particolare siamo fortemente contrari all'adesione alla Fondazione Simbola da parte di questa regione perché anche questa, come i fondi dell'editoria, sono una preparazione alla lunga campagna elettorale del 2019 facendosi amici di qua e di là.